del servizio di epidemiologia della SL Torino 3 oggi eh, vi presento un nuovo strumento mh, che abbiamo pensato e costruito appositamente per il piano regionale di prevenzione con l'idea eh, di provare a offrire alcune indicazioni alcuni suggerimenti e spunti per individuare i territori sui quali implementare gli interventi e le azioni previsti dai programmi predefiniti e liberi eh, del PRP piemontese a livello regionale e per le sue articolazioni eh, attuative a livello locale di ASL e eh, di distretto eh, sanitario. Entrando un po' più nel merito eh, dello strumento, questo è costituito da due eh, diciamo macro dimensioni che sono fortemente interconnesse tra di loro. La prima è una dimensione di aggregato territoriale, eh, di un nuovo aggregato territoriale che abbiamo chiamato zone di azione per la salute e che abbiamo eh, individuato sufficientemente piccolo mh, per essere in grado di, di cogliere, di discriminare eh, correttamente eh, da un lato la composizione sociale ed economica eh, dei territori piemontesi, dall'altro i eh, problemi eh, di salute espressi da questa popolazione. L'altra dimensione è quella dell'indice, un indice composito multidimensionale che abbiamo chiamato HADS, eh, con la capacità di eh, misurare correttamente eh, da un lato eh, il disagio sociale e dall'altro lato il eh, bisogno eh, di salute dei territori. Questo video rappresenta un tutorial, una sorta di, di guida di lettura all'uso dello strumento che abbiamo preparato. La presentazione sarà suddivisa in due parti, una prima parte avrà un taglio un pochino più teorico dove proverò ad illustrarvi eh, i contenuti, i principali contenuti dello strumento, eh, quali sono gli ingredienti e le dimensioni eh, che lo compongono a quali fonti informative ci siamo eh, ispirati eh, per la costruzione eh, degli indicatori, a quali sistemi di classificazione abbiamo attinto per la costruzione degli aggregati eh, territoriali e ancora a quali altre esperienze eh, ci siamo eh, ispirati per la costruzione eh, dello strumento. Nella seconda parte invece vi illustrerò eh, un pochino più eh, praticamente il funzionamento eh, dello strumento stesso che è, abbiamo messo a disposizione con un esempio anche illustrativo mh, di come operativamente è possibile individuare i territori sui quali implementare gli interventi e le azioni. Per comprendere appieno eh, le potenzialità di questo strumento eh, partirei da, eh, dagli indici di diperiorazione, da una loro breve definizione e illustrazione per poi capire eh, perché li abbiamo eh, superati e perché abbiamo deciso di sviluppare un nuovo strumento. Molto sinteticamente gli indici di deprivazione sono delle misure eh, sintetiche eh, che tengono conto di diverse dimensioni di svantaggio relativo sia di tipo materiale che di tipo sociale. Di queste componenti possiamo darne eh, una definizione, un, un costrutto un teorico e possiamo provare a capire come operazionalizzarli da un punto di vista empirico attraverso informazioni che sono desumibili dai dati contenuti all'interno delle ultime edizioni dei censimenti di popolazione Istat. Allora, una prima dimensione, eh, una prima componente della deprivazione è rappresentata dalla fragilità culturale fragilità culturale che esprime le credenziali educative, le competenze che i soggetti hanno maturato nel corso della loro, della loro vita, ma anche parla delle condizioni sociali della famiglia eh, di provenienza del soggetto. Da un punto di vista operativo è stata rappresentata nelle prime due edizioni eh, di censimento dalla percentuale di persone con licenza elementare nella popolazione generale, nell'ultima edizione è limitata alla popolazione tra i 15 e i 60 anni. Abbiamo cercato quindi di operazionalizzare queste informazioni tenendo conto dell'evoluzione nel tempo della struttura sociale ed economica eh, della popolazione residente. Una seconda dimensione è quella rappresentata dalla carenza di lavoro, quindi come dimensione di, di potere, di controllo sulle proprie risorse, ma anche di riconoscimento sociale, del proprio status eh, derivante dal proprio, lavoro, dal proprio lavoro e dei relativi eh, ruoli che si svolgono rispetto a questo status. <ride> Operativamente viene rappresentata per tutte e tre le edizioni del censimento dalla percentuale di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione. Una terza dimensione rappresentata dalla carenza del reddito. E cioè dalle, da un lato dalle risorse materiali eh, accumulate nel tempo di beni durevoli, eh, dalla qualità dell'abitare e dalla densità abitativa. La prima dimensione viene rappresentata dalla percentuale di famiglie che vivono in abitazioni in affitto in tutte e tre le edizioni del censimento, le altre due, eh, nella prima edizione, era rappresentata dalla percentuale di abitazioni occupate senza bagno interno all'abitazione. Nelle edizioni successive dagli occupanti alle abitazioni per 100 metri quadrati e infine l'ultima dimensione è quella relazionale di, di disponibilità di aiuto che ci parla della fragilità delle relazioni sociali e del supporto sociale rappresentato dalla percentuale di famiglie monogenitoriali con figli conviventi e approssimato nell'ultima edizione del censimento con figli minori a carico. Bene, allora di questi indici di deprivazione possiamo provare a dare delle rappresentazioni cartografiche per le tre edizioni del censimento a livello dei circa 1200 comuni che compongono il territorio piemontese. Potete vedere come nel tempo la deprivazione piemontese abbia eh, perso quei connotati di, di cluster di eh, concentrazione in alcune zone territoriali dell'arco alpino piemontese per diventare nel tempo molto più eterogenea. La, la deprivazione comunale dei primi anni eh, 90 eh, è ben sovrapponibile a due altri sistemi di classificazione, il primo quello delle zone altimetriche, vedete come c'è una, una buona sovrapposizione tra deprivazione e territori di montagna, la seconda attraverso il sistema di classificazione delle aree interne che possiamo definire come quei territori che sono lontani dai centri, centri dotati di alcuni servizi come ad esempio scuole eh, secondarie di tipo superiore, eh, reti di trasporti ferroviari a media e lunga eh, percorrenza e ancora eh, ospedali con pronto soccorso di, di secondo livello. Possiamo provare a invocare alcune spiegazioni di, que di questa deprivazione che si è concentrata nei territori eh, montani eh, dovuta principalmente a una sorta di migrazione selettiva che ha lasciato su questi territori le, le popolazioni da un lato più vulnerabili socialmente dall'altro lato più fragili clinicamente ma ancora eh, territori caratterizzati da una asperità, da una rigidità del, del clima, da una uh, lontananza o uh, assenza uh, dei servizi. Come dicevo uh, col proseguire del tempo la deprivazione piemontese ha perso questi uh, connotati di cluster per, div per diventare molto più eterogenea eh, sul territorio vedete queste rappresentazioni come sia molto più a, a macchia di leopardo e questo ci ha allora indotto a pensare a un, un altro strumento perché eh, lì questi indici di, di privazione non ci aiutano ad individuare quei territori sui quali implementare interventi e azioni orientati eh, all'equità. Quindi abbiamo ragionato su una dimensione territoriale diversa da quella del comune con un'altra eh, un size, con un'altra taglia e anche abbiamo in, in, uh, pensato a degli ingredienti che oltre di, di, di disagio sociale parlassero anche di bisogno di salute. E allora abbiamo fatto un po' una esplorazione di altre esperienze che sono state realizzate su questi temi anche fuori dai confini nazionali e la nostra attenzione è stata catturata dall'esperienza anglosassone delle Health Action Zones. Le Health Action Zones sono un aggregato geografico che è stato sviluppato dal National Health Service inglese a partire dagli anni 2000 e che è stato eh, ideato eh, appositamente per ridisegnare e ridefinire la salute a livello locale. Eh, nella loro esperienza hanno individuato 324 territori con una dimensione media di circa 185.000 abitanti. Vedremo poi come nella nostra esperienza eh, che otterremo a livello piemontese un certo un numero di territori simile ma con una dimensione media molto più piccola. Quindi l'obiettivo era quello di migliorare la salute delle popolazioni che abitano questi territori, specialmente di quelle più svantaggiate. Quindi queste sono aree che condividono al loro interno eh, problemi di deprivazione, di esclusione sociale e di disuguaglianze di salute. Queste HADS si pongono tre obiettivi fondamentali. Il primo è quello di... Ridisegnare i servizi sanitari sulla base dei bisogni espressi dalle popolazioni che abitano questi territori, fare un lavoro di empowerment, di coinvolgimento, di, di sensibilizzazione sui temi di salute con le comunità locali, con i loro portatori di interesse e inoltre facilitare la partecipazione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi sanitari. Da un punto di vista operativo, quindi questa strategia sulle diseguaglianze di salute eh, sviluppata in Inghilterra ha prodotto un indice sintetico a livello territoriale di, questi, di queste aree e che ha identificato un'ampia gamma di fattori che impattano, che premono sulla salute, mettendo insieme da un lato dimensioni sociali di deprivazione con la dimensione dei bisogni di salute che nella loro esper esperienza hanno approssimato, ad esempio, attraverso la prevalenza di alcune malattie croniche, attraverso la salute mentale, le malattie respiratorie e l'uso di sostanze. Quindi noi a questa esperienza anglosassone ci siamo ispirati eh, non tanto nella scelta dei singoli ingredienti quanto nell'idea di mettere insieme dimensioni di disagio e dimensioni eh, di bisogno e dal punto di vista di ragionare su un nuovo aggregato eh, territoriale. Qui ho ancora riportato alcuni riferimenti bibliografici per chi di voi volesse approfondire l'esperienza inglese delle Health tech Zones e più in generale come l'Inghilterra ha affrontato e contrastato il tema delle diseguaglianze sociali nella salute. Ecco, dicevo che a partire appunto dalle, dalle HATS inglese abbiamo sviluppato in Piemonte allora da un lato un nuovo indice dall'altro un nuovo aggregato territoriale e per fare questo abbiamo valutato due aspetti fondamentali. Rispetto al territorio, abbiamo ragionato su quale fosse l'aggregato geografico più eh, opportuno da utilizzare, sia in termini di dimensione dell'aggregato che in termini di sua comparabilità, eh, che tenga conto sicuramente delle dimensioni amministrative alle quali siamo eh, abitualmente. Eh, eh, soliti eh, utilizzare come le ASL, i distretti sanitari i comuni, ma con una maggiore capacità eh, di discriminare anche in modo più preciso quei territori da un lato più disagiati socialmente e dall'altro più bisognosi di salute. Rispetto invece all'indice abbiamo fatto due valutazioni, abbiamo dapprima verificato la collinearità tra le informazioni di disagio e bisogno di salute che abbiamo voluto considerare in modo da tenere in considerazione eh, aspetti che fossero diciamo, complementari, indipendenti nel misurare, nel catturare queste, queste informazioni e dall'altro abbiamo valutato l'associazione con l'ospedalizzazione generale e una selezione di patologie croniche. Il risultato di tutto questo lavoro è stata la costruzione di un indicatore sintetico di fabbisogni di prevenzione, questo indice HADS, che potrete utilizzare per rendere conto della variabilità dei territori, dove potranno incidere le azioni dei programmi prediferiti e liberi e in, allocare in modo ragionato, sostenibile e differenziato interventi di promozione di salute da un lato e di prevenzione, soprattutto di tipo primario. Quindi vediamo. Prima quali sono le, le zone di azione per la salute la, con la relativa popolazione che abbiamo individuato e poi vediamo quali sono gli indicatori che abbiamo costruito. Allora, Per tutto il territorio piemontese abbiamo individuato 323 HUDs con una popolazione media di circa 13.000 abitanti ed una certa variabilità eh, interna tra le diverse HUDs ma non così ampia come quella ad esempio rappresentata da, dai comuni alcune di queste HUD sono eh, aggregati fini eh, subcomunali eh, per la città di Torino e eh, per eh, gli altri capoluoghi di provincia che, quindi che ci consentono di rappresentare eh, gli indicatori a livello subcomunale per gli altri territori invece sono aggregati eh, di comune Proviamo a vederle eh, sinteticamente una per uno, allora, abbiamo individuato 90 HUD con una popolazione media di 8.700 abitanti per la città di Torino e utilizzando il sistema di classificazione delle zone statistiche che sono eh, approssimabili dai, dai vecchi rioni che caratterizzavano la città eh, di Torino Uh, abbiamo poi individuato 10 HUD con una popolazione media di 53.300 abitanti per la, la cintura torinese, quindi le zone omogenee dell'area metropolitana torinese, che è un sistema di classificazione che mette insieme, raggruppi i comuni sulla base della loro contiguità territoriale, sulla base della loro identità storica e culturale, sulla base di un tessuto produttivo comune e di un'offerta comune di servizi. Ancora 109 HUD eh, rispetto alle unioni montane collinari con una popolazione media di 10.500 abitanti, sono le vecchie comunità eh, montane, 29 HUD residuali eh, delle 76 vecchie eh, unità sociosanitarie locali con una popolazione media di 30.500 abitanti e poi a livello, come dicevo, subcomunale eh, per i capoluoghi di provincia, le 5 circoscrizioni della città di Alessandria con una popolazione di 17.000 abitanti, le 14 circoscrizioni di Asti, 5.000 abitanti in media, 15 quartieri per la città di Biella, 2.800 abitanti in media, ancora come per Torino 20 eh, zone statistiche per Cuneo, 2.600 abitanti in media, 13 quartieri per la città di Novara, 7.400 abitanti, 5 frazioni della città di Verbania, 5.900 abitanti e infine abbiamo estrapolato dalle zone omogenee dell'area metropolitana i grandi comuni eh, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, con una popolazione media di 37.800 abitanti. Quindi questa è la composizione del territorio piemontese in AS, eh, notate bene che dove i livelli hanno dei territori in comune il livello dell'unità montagna e collinare vince sulle zone omogenee e sulle ex usle sotto l'ipotesi che nei territori di montagna, come abbiamo visto anche dalle rappresentazioni cartografiche iniziali, siano più alti i livelli di disagio sociale e di bisogno di salute. Passiamo a vedere quali sono gli indicatori calcolati. Allora, Abbiamo calcolato 5 indicatori di disagio sociale e 5 indicatori di bisogno. Tra gli indicatori di disagio sociale alcuni li abbiamo ripresi dal, dall'indice di tipo di relazione come la percentuale di soggetti con bassa istruzione, cioè i soggetti che hanno fino alla licenza elementare nella fascia di età tra i 15 e i 60 anni. Abbiamo poi usato la percentuale di soggetti inattivi, cioè gli studenti, le casalinghe, i pensionati, gli inabili al lavoro nella fascia di età 15-64 anni. Ancora similare la percentuale di NIT, cioè tra i giovani tra 15 e 30 anni, eh, i non occupati, non studenti, non percettori di reddito da pensione o da capitale, cioè le persone che in questa fascia di età non si sono attivati per eh, fare eh, qualche cosa. Ancora la percentuale di soggetti in affollamento abitativo calcolata mettendo a rapporto eh, il numero di abitanti la, la casa con eh, i metri quadri dell'abitazione. E infine abbiamo aggiunto in questa versione del, eh, dell'indice la percentuale di soggetti con cittadinanza di paesi a forte pressione migratoria. E, per intenderci qui eh, sto parlando ad esempio eh, dei soggetti provenienti dal Nord Africa, dall'Est Europa, dall'America del Sud, da alcune zone del, dell'Asia, ad esempio India e Cina, eh, non ci sono quindi tra questi soggetti cittadini ad esempio francesi, inglesi o eh, tedeschi. Abbiamo poi, dicevo, calcolato cinque indicatori di bisogno e li abbiamo scelti pensando che potessero essere eh, aggrediti e eh, affrontati con opportuni interventi di promozione e prevenzione, il primo è il tasso di mortalità prematura per 10.000 abitanti, abitanti approssimato dagli anni di vita persi entro i 75 anni nel periodo 2016-2018. Ancora un tasso di salute mentale prevenibile approssimato dai ricoveri per cause di disturbo mentale con componenti prevenibili tipo la bulimia, l'anoressia nel triennio 2017-2019. Ancora il tasso di interruzioni volontarie di gravidanza, cioè i ricoveri per i VG nelle donne in età fertile nel, nello stesso triennio. Ancora l'utenza dei CERT con dipendenza da sostanze, quindi gli utenti dei servizi per le dipendenze con, di, con dipendenze da droghe, alcol, tabacco, gioco d'azzardo patologico, altre sostanze e comportamenti nel biennio 2018-2019. Infine, il tasso di traumi da incidenti, qui abbiamo utilizzato tutti i traumi, eh, quindi da infortuni sul lavoro, incidenti stradali, incidenti domestici, incidenti e infortuni accaduti nelle in attività ludiche e recreative del tempo libero, approssimato in questo caso dai ricoveri per traumi secondo una selezione ragionata eh, di ferito grave proposta da una scala validata a livello eh, internazionale denominata MAIS per lo stesso periodo. Abbiamo sempre usato i periodi più recenti disponibili eh, nei flussi informativi eh, correnti di tipo sanitario, ma che fossero precedenti al, all'ondata del Covid, proprio perché il Covid ha creato degli diciamo, scombussolamenti anche dal punto di vista della qualità, della validità, della riproducibilità eh, delle informazioni eh, a ridosso di questi, in, questi, in questi anni. Da questi indicatori eh, semplici abbiamo al calcolato alcuni indicatori di sintesi, e cioè più precisamente le cinque componenti di disagio da un lato e le cinque componenti di bisogno. Le abbiamo dapprima trasformate in distribuzioni z, eh, cioè per ricondurla a distribuzioni con una stessa metrica, quindi con media pari a 0 e deviazione standard pari a 1 le abbiamo poi sommate in tre indici riassuntibili tipo continuo, il primo indice di disagio, il secondo l'indice di bisogno e il terzo la somma eh, di questi due. Generalmente più alto è il valore degli indici, eh, maggiore è la condizione di disagio sociale e di bisogno espresso dai, dai territori. Il valore pari a zero è rappresentato dalla media eh, regionale. Ancora le zone di azione per la salute eh, le abbiamo espresse come quintili di area, cioè cinque raggruppamenti di uguale numerosità a partire dai tre indicatori di sintesi calcolati. Notate ancora bene che tutti gli indicatori sono stati calcolati per le 323 zone di azione per la salute e sono filtrabili per gli altri livelli territoriali messi a disposizione, quindi ad esempio le asle e i distretti sanitari. Ecco qui possiamo vedere la distribuzione dei tre indicatori di sintesi, in blu l'indice di disagio sociale, in rosso l'indice di bisogno di salute e in verde l'indice sintetico che mette insieme il disagio sociale col bisogno di salute. Vedete nel, dia nel diagramma sull'asse delle ascisse sono rappresentate le 323 eh, HADS, sull'asse de ordina delle ordinate il valore eh, dei tre indicatori. Qui è interessante notare la forte variabilità e eterogeneità eh, eh, espressa dei, dai territori rispetto a questi eh, tre indicatori, quindi la buona capacità eh, di, discrimin eh, di discriminare, di predire la variabilità di queste informazioni nei diversi territori eh, piemontesi rappresentati dai tre indici. Come dicevo abbiamo poi fatto un lavoro per valutare la collinearità tra le informazioni contenute all'interno di questi eh, indici compositi e l'abbiamo fatto attraverso l'utilizzo di una matrice di correlazione tra le diverse componenti e il coefficiente di correlazione di Pearson, coefficiente di correlazione che eh, varia da eh, meno 1 quando la, la forza dell'associazione tra le variabili considerate è massima e di tipo eh, negativo o indiretto, a più 1 quando la forza della correlazione dell'associazione è massima dal punto di vista positivo o diretto. Proviamo a guardare questa matrice di correlazione, che è una matrice simmetrica rispetto alla sua diagonale principale, nella, quindi nella parte destra, eh, in alto a destra della matrice, e proviamo a soffermarci su alcune, sulla correlazione tra alcune variabili, vedete qui eh, nei, nei riquadri blu eh, come la correlazione sia piuttosto, piuttosto bassa, eh, vicina allo zero sia in positivo che in negativo e questo allora è un aspetto positivo perché ci, ci dice che questi, eh, questi indici sono eh, sono poco collineari tra di loro quindi sono indipendenti, catturano dimensioni diverse della deprivazione e del, e del bisogno in alcune situazioni questi valori sono un, un po' più alti come ad esempio tra gli inattivi e i NIT ma questo è spiegato dal fatto che questi indicatori ci parlano di uno stesso fenomeno su m, porzioni di popolazione che sono in parte eh, sovrapposte in basso a destra vedete ancora il coefficiente di correlazione tra l'indice composito di disagio e l'indice di bisogno che si attesta su 0,57. Possiamo vedere la relazione tra disagio sociale e bisogno anche attraverso una regressione lineare di tipo semplice con eh, la nuvola di punti che sono rappresentati dalle HADS, dalle 323 HADS, e dalla retta eh, interpolan interpolante sulle asse delle ascisse è collocato l'indice di disagio sociale su quello delle ordinate, l'indice di bisogno. E attraverso il coefficiente di determinazione possiamo vedere la capacità del disagio sociale di. Predire di, di spiegare il bisogno. Il coefficiente di determinazione varia tra 0 e 1, quindi più è alto, più è alta la capacità predittiva. In questo caso si attesta sul 32, 0, 32 che vuol dire per il, si attesta sul 32%. Abbiamo poi eh, provato a valutare l'associazione tra l'indice composito HAZ eh, e alcune ehm, patologie croniche che abbiamo calcolato. Mettendo insieme eh, informazioni eh, desunte dai flussi informativi correnti sanitari eh, dei ricoveri ospedalieri, della specialistica ambulatoriale e della farmaceutica. Ho messo eh, queste diapositive in ordine di capacità esplicativa dell'indice. Allora partiamo con eh, le vasculopatie cerebrali, vedete qui la capacità esplicativa non è molto alta, è intorno al 4%. Nella parte bassa potete vedere ancora eh, la retta di regressione del disagio rispetto alla patologia cronica e, e il coefficiente di, di, di determinazione, la stessa cosa per il bisogno di salute. Vedete come il bisogno di salute in questo, spia in questo caso spieghi un po' di più eh, le vascolobattie cerebrali. L'R quadro sale al 6% per lo scompenso cardiaco spiegati in ugual misura da disagio e da bisogno, sale ancora al 7% per le cardiopatie ischemiche spiegate in misura molto maggiore, pari al 9% dal disagio sociale rispetto al bisogno di salute, sale ancora la capacità predittiva dell'indice eh, al 9% per le demenze eh, con una leggera maggiore capacità esplicativa da parte del bisogno di salute, sale decisamente per attestarsi al 15% per quanto riguarda il diabete con una maggiore capacità esplicativa del disagio sociale, pari al 27%, questo è in linea insomma, con gli studi che si sono occupati di questo percorso assistenziale, arriva quasi al 20% per le broncopneumopatie cronico-ostruttive anche in questo caso una maggiore capacità esplicativa del disagio sociale che si, assesta, si attesta al 21%. E infine eh, abbiamo messo in relazione l'indice con almeno due malattie croniche, due o più malattie croniche tra le sei che ho eh, presentato in precedenza, qui la capacità esplicativa è del 22%, per un quarto eh, spiegata dal disagio sociale. Abbiamo infine eh, cercato l'associazione dell'indice con l'ospedalizzazione generale, qui vedete come la capacità esplicativa dell'indice sia intorno all'11%, vedete che ci sono alcuni valori outlier, abbiamo provato a esplorarli, sono mh, dei territori in cui è alta sia l'indice eh, HUDS che eh, l'ospedalizzazione, eh, si tratta di territori ad esempio come una zona statistica della città eh, di Torino caratterizzata eh, da un mix sociale o un territorio della città di Cuneo eh, caratterizzato da avere pochi abitanti quindi il valore erratico probabilmente dipende dalla poca numerosità e ancora tre territori di area interna quindi uh, di unioni montane e collinare nel biellese nel, nel Monferrato e a Ivrea dove nuovamente sono alti entrambi i valori. Abbiamo poi provato a fare un'analisi di sensibilità, quindi togliendo dal modello questi valori outlier e vedete come in sostanza il coefficiente di, eh, di determinazione rimanga uguale e questo diciamo, va a favore della bontà del modello che abbiamo costruito. Vi faccio ancora vedere alcuni momenti tipici della distribuzione nel nostro indice per le diverse zone territoriali piemontesi. Vedete in rosso i territori eh, che hanno eh, un valore dell'indice superiore al 90 eh, percentile: sono tutti i territori della città di Torino. Al contrario, i territori che si collocano in verde sotto eh, il primo decile, eh, che sono. Eh, I territori eh, di Verbagna e della città eh, di Cuneo, mentre per così dire i cittadini di Middletown si collocano tra il primo e il terzo quartile, tra eh, Acquiterme, eh, quartiere di Asti e l'Unione Montana delle Valli del Monregalese. Ancora in basso sono rappresentati i territori con l'indice, i cinque territori con l'indice più basso e i cinque territori con l'indice più alto. Vedete interessante notare la, uh, la grande variabilità dell'indice che va da meno 11 a più 21 e vi ricordo che il valore eh, di 0 dell'indice rappresenta la media regionale. Vi faccio ancora vedere eh, gli indici categorizzati in classi in uno stralcio della città di Torino, proviamo a vedere, sono evidenziate eh, in rosso, alcune situazioni eh, chiamiamole ideal tipiche come quelle delle vallette eh, che abbiamo definito come zona ad azione per la salute molto alta perché è una zona dal punto di vista del disagio molto disagiata ed è dal, dal punto di vista del bisogno di, di salute per niente sana. Al contrario possiamo trovare zone ad azione molto bassa come il territorio collineare di Reaglie, Forni e Goffi che è una zona molto agiata dal punto di vista sociale e sana dal punto di vista della salute e in una situazione intermedia, quindi ad azione media, è nuovamente un territorio collinare di Cavolretto e della Val Pattonera eh, agiata e nella media dal punto di vista eh, della salute. Eh, chiudo citandovi le fonti informative di tipo statistico, sanitario ed amministrativo che abbiamo utilizzato per la realizzazione di questo strumento, per le informazioni di tipo sociale abbiamo disunto i dati dal, dall'ultima edizione del censimento di popolazione, per gli indicatori di bisogno di esito abbiamo attinto dalle schede di morte Istat, dalle dimissioni ospedaliere, SDO di fonte regionale, e dal flusso delle utenze delle dipendenze sempre di fonte regionale. Abbiamo poi in, utilizzato banche date di popolazione come la BDDE eh, e Aura, l'anagrafe unitaria della popolazione assistita, come eh, denominatori per il calcolo degli indicatori, e poi abbiamo utilizzato sistemi di classificazione territoriali a livello subcomunale per la città di Torino attraverso l'anagrafe e lo studio longitudinale torinese, e ehm, per gli altri capoluoghi di provincia, eh, ad eccezione di, di Vercelli per il quale non era disponibile l'informazione, eh, attraverso informazioni che ci sono state fornite dagli uffici statistici, demografici e territoriali di questi comuni. Vi ho ancora inserito ehm, alcuni riferimenti bibliografici per chi volesse fare degli approfondimenti e affondi eh, su questi temi e vi ringrazio per la vostra eh, attenzione